Selain para swajani yang cantik dan mempesona membuat para pria melotot tak berkedip dibuatnya. Namun, cewek bule juga memiliki kriteria khusus untuk memilih pasangannya. Mari bersama-sama kita ungkap seperti apa pria idaman mereka. Allora, per me mio beh, uomo ideale deve essere appunto intelligente perché diciamo che deve essere maturo per le decisioni che fa per per le scelte che fa, insomma, deve sapere quello che vuole, deve, come posso dire, deve anche sapere tener, deve tenermi testa su quello che faccio, comunque le mie azioni e, sì, insomma, e deve essere una persona che sappia fare delle frasi che comunque non sia una persona stupida o. fisicamente deve essere muscoloso, un po' più alto di me, di sicuro, perché sì non sono né troppo alta né bassa comunque, e sì, abbastanza muscoloso appunto che riesca a prendermi in braccio perché non sono magnissima, ma non sono neanche un bidone diciamo, e deve fisicamente quindi anche gli occhi così allora, il mio ideale sarebbe occhi azzurri e i capelli biondi, ma va bene anche castano, chiaro. E quello che guardo tanto è il sorriso, quindi i denti, che va bene, io non ce li ho belli, però va bene. E il naso, il profilo, guardo tanto E basta. Allora, deve essere intelligente, ovviamente, mh, però io ho dei gusti molto diversi e mh, diciamo che sì, mi piace che sia intelligente, però non troppo. Se è diciamo ricco, comunque che sta bene economicamente, a me farebbe piacere, diciamo però va bene, va bene lo stesso anche se insomma non, non è così tanto ricco, diciamo. A me piace, mi piace che mi vengano fatte le sorprese, diciamo, e mi piace anche che la persona sia romantica, ma allo stesso tempo anche che mi faccia divertire e che mh, capisca la mia situazione, i miei comportamenti che riesco a tollerarli, per esempio. Allora, per me un vero uomo deve essere una persona che pensa agli altri, che non pensa solo a se stesso, solo diciamo al suo fisico, queste cose, ma riesca a pensare anche oltre alla persona che ha a fianco, ma anche alla sua famiglia, comunque a rispettare le altre persone che sia una persona dolce, diciamo. Beh, che dire? Allora, ehm, il mio prototipo di ragazzo ideale? Sicuramente eh, l'intelligenza deve esserci. Eh, credo che una persona um, intelligente dal punto di vista... Um, sì, non prettamente a livello culturale, ma proprio di intuizione, di conoscenze, di sapere, è importante perché ti dà sicurezza, ti dà maggior senso di protezione e insomma ti fa sentire anche più, più stimolata a migliorare te stessa. Quindi deve essere una componente secondo me fondamentale. Poi Devo dire che io personalmente eh, quando vedo una, un, un ragazzo la prima cosa che guardo è ovviamente se l'aspetto fisico mi, mi piace, cioè se per me è un bel ragazzo, che non vuol dire che deve essere molo con gli occhi azzurri o biondo, cioè è una cosa che succede a primo impatto, quindi sì, l'aspetto estetico conta secondo me tantissimo. E però ovviamente poi eh, devi, devo conoscere la persona perché può essere bellissimo, però allo, te, allo stesso tempo non, conoscendolo si scopre che non ha, non ha principi, magari non è educato, non, non, sa, non sa trasmettermi nulla e quindi non, sicuramente non fa per me. E, e quindi appunto eh, abbiamo detto che cioè per me è importante l'intelligenza l'aspetto fisico ovviamente però allo stesso tempo una persona deve, deve prendermi per, eh, per il fatto che sì per la bontà eh, la gentilezza eh, deve essere una persona che mi dia stimoli per crescere che abbia degli obiettivi da raggiungere eh, non sia diciamo sempre uguale ecco perché a me è una, una persona monotona dopo un po' stanca alla fine, ma credo tutti. E sì insomma eh, quindi oltre tutte queste cose qui eh, comunque deve essere un, un ragazzo che si, si sa comportare, quindi oltre l'educazione, il fatto cioè per me è importante, nel senso di farmi capire che sei interessato a me, ovviamente in, in determinati modi, cioè sempre con gentilezza, con educazione, poi a me piace una persona che comunque ehm, sia sempre presente o che comunque ogni tanto mi faccia delle sorprese, che può essere che ne, ad esempio il regalo, ma allo stesso tempo magari organizzare un'uscita, una cena, quindi sì, secondo me il romanticismo è, è fondamentale per, anche per, ter, per, come si dice, eh, aumentare il, eh, il senso dello stare bene insieme, ecco. Per quanto riguarda ehm, cioè le caratteristiche dell'uomo dell vero, beh eh, sicuramente deve essere una persona che sa ehm, quello che vuole dalla vita, insomma, cioè deve avere delle idee chiare, ovvio che possono cambiare nell'arco del tempo, però comunque avere eh, un obiettivo o comunque un'idea un di vita ehm, che magari rispecchia anche le mie idee future e poi deve, sì, insomma, deve avere rispetto per, per me ma per gli altri soprattutto tanta educazione, poi come ho detto prima appunto il fatto di essere gentile, di essere dolce eh, sono tutte diciamo, componenti che arricchiscono, secondo me, prima la conoscenza e poi il rapporto.